Chiara Ferragni mostra ai fan il suo ufficio, design chic Allure. I segreti di Chiara Ferragni? Alcuni sono custoditi nel suo ufficio di Té Blonde Salad, che mostra ai fan nelle sue Instagram Stories. L'allure, ovviamente, è super chic, il design minimale e i colori abbinati con maestria e gusto. Il rosa non poteva mancare. Chiara Ferragni e il suo ufficio. Volete conoscere i segreti del successo di Chiara Ferragni? Eccoli qui, riassunti nel suo ufficio che, per la prima volta, la fashion blogger più in del momento ha deciso di mostrare sulle Instagram Stories. L'atmosfera è, ovviamente, chic, e la parete stile pop art. Ricoperta dal suo viso sulle prime pagine delle riviste collezionate dall'influencer in questi anni la dice lunga sul suo talento e sulla strada percorsa finora. Come è arrivata, Chiara, da Diavoletta87 a Influencer numero 1 per Forbes? La risposta, in parte, ci arriva dal motto che troneggia su un'altra parete dell'ufficio della Ferragni. Si tratta di due pannelli, uno rosa e l'altro nero, dal design minimal, ma molto iconico. Sopra c'è scritta una frase, uno slogan, molto forte, ma a quanto pare molto importante per l'ideatrice del blog Te Blonde Salad, De Umble in ambitious, differenziate ordie. Traduzione, si umile e ambizioso, differenziati oppure muori. Certo, il motto è piuttosto perentorio, ma sicuramente molto veritiero, dove il morire, per quanto riguarda il fashion world, può essere interpretato come il confondersi nella massa. Chiara Ferragni, però, non è nata per questo e spicca con la sua biondissima chioma dorata, stupendo i suoi fan ogni giorno di più, con un progetto di successo dietro laltro. L'ultimo, ovviamente, è l'inaugurazione del suo flagship store della Chiara Ferragni Collection, avvenuta durante la Milano Fashion Week. Lo store è stato letteralmente preso dal salto da oltre 4.000 fan e la ragazza, umile, come ricorda il suo pannello design, ha accolto tutti con il suo charme incantevole, posando per foto e selfie con più persone possibili. Questo, però, non è l'unico progetto andato in porto, anzi, lo scorso weekend, Chiara ha brillato per la sua originalità grazie ai costumi ideati per A Legend of Beauty, il tradizionale show on ice di Intimissimi. Chiara Ferragni e Fedez lavoreranno insieme?. Mentre Chiara Ferragni torna in ufficio per mettere il punto sui prossimi traguardi da tagliare come per esempio l'apertura in massa di una trentina di negozi in Cina anche Fedez spodera le sue armi in fatto di moda. Sabato scorso ha inaugurato la sua capsule per Berska a Milano e nei giorni seguenti ha confessato ai fan di essere di nuovo al lavoro. Con chi?. Ma con la sua stupenda fidanzata e presto futura moglie, Chiara, che gli cammina di fianco mentre si dirigono verso un misterioso appuntamento di lavoro. Poco tempo fa, tra laltro, hanno brindato alla loro salute a cena, dicendo ai fan che, però, non potevano ancora far trapelare il motivo. Che sia tutto collegato e ci siano, presto, grandi novità lavorative in arrivo. Per ora, nessuna news, a parte il loro look da colloquio, stile grunge per Fedez, chic ed elegante per Chiara, una coppia perfettamente complementare.